Oggi è il turno della Bank of Canada, quindi dopo la Fed, la BCE e la Bank of England Andiamo finalmente a vedere cosa sta succedendo in Canada. Quindi guarda il video fino alla fine se vuoi scoprirlo. Anche in Canada, come negli Stati Uniti, come in Europa e come anche in Inghilterra, l'inflazione si sta facendo sentire. Ciononostante i tassi di interesse in Canada non sono ancora stati alzati e il livello è lo stesso da marzo 2020, quindi da quando è cominciata la pandemia del Covid. E il livello è pari a 0,25%. Inoltre, oltre al fatto che i tassi di interesse sono rimasti invariati per adesso la bank of canada avrebbe anche deciso di lasciare inalterata la sua politica diciamo di acquisto dei titoli nel senso che ha deciso di mantenere almeno per il momento costante la sua disponibilità complessiva di titoli probabilmente il fatto che la bank of canada non abbia ancora falcheggiato non so se esista questo termine probabilmente no comunque il fatto che non abbia ancora adottato politiche restrittive potrebbe essere dovuto al discorso covid nel senso che in canada probabilmente vogliono essere sicuri al 100% di aver superato il momento critico dovuto alla variante omicron e allora solo in quel momento poi procedere con le politiche restrittive tuttavia la bank of canada ci ha fatto sapere cosa dobbiamo aspettarci e anche se per adesso è stata abbastanza Abbastanza accomodante in realtà in futuro non dobbiamo aspettarci politiche espansive o comunque non dobbiamo nemmeno aspettarci che continuino le politiche attuali infatti possiamo diciamo sintetizzare ciò che è uscito dalla bank of canada in due punti principalmente il primo è che probabilmente le misure restrittive che sono state adottate per fronteggiare la pandemia non sono più necessarie o non lo saranno più comunque molto a breve il secondo punto invece è che i tassi in futuro nonostante adesso non siano ancora stati alzati saranno o meglio verranno alzati. E questo per contrastare le spinte inflattive. E la Bank of Canada ha proprio comunicato che farà comunque il necessario, ha garantito ai propri cittadini che farà il necessario per mantenere l'inflazione sotto controllo. Inflazione che come saprete dai video precedenti, che vi consiglio di andare a vedere se ancora non li avete visti, in cui andiamo a parlare della BCE, della Fed e della Bank of England, ecco inflazione che sta colpendo anche gli altri paesi, quindi non solo Canada, anche noi nella zona euro, anche la sterlina, anche il dollaro americano stanno patendo e pagando le conseguenze dell'inflazione e le rispettive banche centrali stanno... Più che meno adottando comunque delle politiche o stanno dicendo che adotteranno delle politiche per contrastare questo fenomeno. Quindi, ricapitolando, abbiamo la Bank of Canada che dice che non ha ancora alzato i tassi di interesse, ma che presto probabilmente, probabilmente lo farà e che lo farà in quanto non saranno più necessarie le politiche espansive adottate durante la crisi del COVID. Quindi noi cosa dobbiamo vedere in tutto questo? Dobbiamo vederci il fatto che la Bank of Canada aveva detto che avrebbe mantenuto una politica monetaria espansiva fin tanto che fosse stato necessario. E queste vedute di adesso, quindi ciò che traspare ora dalla Bank of Canada, ci dicono che il rallentamento economico dovuto al Covid è stato assorbito e che di conseguenza è quasi ora di rimuovere le misure che erano state adottate a livello monetario per sostenere l'economia. Quindi in tutto questo, se noi andiamo a diciamo, ricordare anche quello che sta per essere fatto nelle altre realtà, quindi per esempio il dollaro, la sterlina, eccetera, addirittura nella sterlina abbiamo già avuto un rialzo dei tassi di interesse, la Fed ha già comunicato più volte che alzerà i tassi di interesse, più volte anche nel, nel corso del 2022 e la BCE per adesso non ha ancora dichiarato nulla di che, però ha fatto sapere che comunque se servirà farà in modo di tenere l'inflazione sotto controllo. Quindi comunque sia questo ci lascia intendere che l'economia evidentemente sta migliorando da un punto di vista, che è il punto di vista per esempio del mercato del lavoro, mentre invece sta peggiorando dal punto di vista dell'inflazione, nel senso che l'inflazione comunque andrà tenuta sotto controllo perché sennò potrebbe portarsi dietro poi, insomma, Tutta una serie di problematiche che potete scoprire se volete approfondire il tema dell'inflazione nei video che abbiamo già realizzato su questo canale, in cui parliamo proprio dell'inflazione a 360 gradi. Comunque, al di là di questo, alla luce del miglioramento economico da un lato e dell'incremento dell'inflazione dall'altro, noi dobbiamo andare a capire ovviamente cosa implica tutto ciò per il Forex. Chiaramente, dovremo vedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi cosa succederà davvero, nel senso che dovremo vedere effettivamente se le banche centrali compresa quella canadese manterranno ciò che stanno comunicando adesso dobbiamo vedere anche come evolverà la situazione della diciamo a livello proprio internazionale e a livello economico proprio a livello globale perché chiaramente delle, delle dinamiche che potrebbero arrivare magari anche inaspettate e che potrebbero cambiare alcune realtà è chiaro che potrebbero anche influenzare poi le politiche monetarie tuttavia dovremo stare attenti in quanto il dollaro canadese se queste politiche che sono state diciamo preannunciate dovessero essere poi attuate ecco dovremmo stare attenti perché il dollaro canadese potrebbe apprezzarsi in virtù di politiche restrittive tuttavia dobbiamo anche considerare perché è chiaro che io adesso dico è probabile che il dollaro canadese si apprezzi grazie alle politiche restrittive ed è ciò che in teoria se una banca centrale alzi i tassi di interesse vorrebbe poi ottenere, quindi che la propria valuta si apprezzi, ecco, quindi una persona, o meglio un trader potrebbe dire ok, quindi compro dollari canadesi, no no perché perché l'inflazione è ovunque e le politiche restrittive probabilmente verranno attuate poi piano piano un po' dappertutto quindi essendo che tutte le banche centrali devono fare comunque i conti con l'inflazione o meglio le banche centrali comunque che abbiamo visto fino adesso quindi per esempio la Fed quindi il dollaro, la BCE quindi l'euro, la Bank of England quindi la sterlina ecco tutte queste banche devono fare i conti con l'inflazione quindi probabilmente alzeranno i tassi o comunicheranno presto che lo faranno. E di conseguenza noi dobbiamo stare attenti perché? Perché non è detto che il dollaro canadese, per esempio, si apprezzi nei confronti di una di queste valute in virtù di queste politiche monetarie. E quindi noi cosa dovremmo fare? Dovremo nel tempo monitorare bene le politiche che poi verranno veramente attuate e cercare di interpretare la situazione per capire poi i trend di lungo periodo delle valute. E quindi andare a capire esattamente cosa fa una banca centrale piuttosto che l'altra e vedere le dinamiche sotto questo punto di vista. Ma comunque non preoccupare perché vi, vi terremo aggiornati infatti faremo sicuramente altri video per seguire tutto l'evolversi di questa situazione che secondo me è molto interessante e anche il mese di febbraio sarà un mese interessante perché ci saranno parecchie diciamo dinamiche che potrebbero evolvere e che potremo quindi andare a commentare insieme prima di chiudere voglio invitarti a iscriverti al canale e a lasciare un like se il video ti è piaciuto e ti consiglio anche di attivare la campanella così da poter ricevere una notifica alla pubblicazione di tutti i nuovi video o quando si fanno le live nel senso che attivando la campanella riceverai una notifica anche ogni volta che si farà una live detto questo ti invito anche a passare a trovarmi sul mio canale youtube dove invece parlo prevalentemente di marketing, di business, di sviluppo dei business con questo quindi è tutto, ti ringrazio ancora una volta, ci vediamo alla prossima, ciao